Bentornati amici di One Air, sempre qui sulle frequenze di Radio News 24, Alberto Rucci è la vostra voce, vi porta in giro per l'Italia a conoscere le storie di tutti gli amici che sono qui con noi, vi presento il prossimo, è un web designer e si chiama Luca Lappe, ciao Luca, benvenuto. Buonasera a tutto il pubblico, buonasera a tutti quanti in ascolto. Come stai Luca intanto? Tutto bene, tutto bene, tutto uh, ben. COVID, Covid permettendo, influenza permettendo, ma tutto ok. Beh, già, insomma, due punti anche, anche importanti. Allora, partiamo subito raccontando la tua professione, ma ovviamente noi siamo uh, soliti lanciare gli hashtag per aumentare la visualizzazione, aiutare le persone che stanno cercando questa intervista a trovarla in maniera più rapida e soprattutto a condividerla. Hashtag web online e hashtag business SEO, mi raccomando, adesso ci racconterà anche nel dettaglio di che cosa si tratta. Luca, ti lascio subito parola, così ti presenti e ci racconti chi sei. Ok, allora io mi chiamo Luca, ho 38 anni e da circa 20 anni che mi occupo di quello che è il marketing online, ho iniziato che avevo all'incirca 14-15 anni, mi comprarono un primo computer, dopo 10 minuti presi un giravite, lo smontai pezzo per pezzo e lo rimontai dopo nemmeno un quarto d'ora. Mio padre, ovviamente, vedendo questa specie di mostro sotto tutti i punti di vista, mi disse ok, mi sa che devi continuare su questa scia. Ad oggi sono 20 anni che io mi occupo di questo, ho affiancato a questo mio lavoro la passione per la musica, sono stato un DJ, ho suonato in vari locali della zona um, di tutta la campagna, diciamo così, di tutta la campagna, e ancora adesso, insomma, mi occupo di entrambe le cose. Sia Molto. della... Sì, sia del web, sia per quanto riguarda la parte web, che per quanto riguarda la parte più importante, quella del posizionamento sui motori di ricerca, cioè la SIO. Allora, io entro eh, appunto a gamba tesa su questo argomento perché eh, credo, immagino, adesso ci racconterai nel dettaglio, sono questi, cioè se tu dovessi dire il tuo punto di forza, la caratteristica, la bravura anche eh, di un web designer, della tua figura da web designer, è, è questa in questo momento, quindi è la, la capacità più importante? ognuno di loro ha vari tipi di capacità e vari tipi di, di bravura principalmente quello che occorre oggi nella realizzazione di un sito è far trovare nuovi clienti a tutte, tutti i clienti che insomma andranno, andranno poi a contattarci ovviamente eh, bisogna fare un buon posizionamento, il cliente che si occupa di fiori vuole cercare persone interessate a a comprare dei fiori, a trovare un negozio di fiori specializzato magari in qualche cosa in particolare che non tutti gli altri negozi di fiori comunemente hanno. Assolutamente sì. Qual è il primo passo, Luca? Facciamo una chiamata, una videochiamata, un webinar, una chiacchierata, ti dico qual è il mio obiettivo e poi tu cuci su misura un qualche cosa per me? Esattamente, esattamente. Il cliente mi illustra quello che vorrebbe fare, il suo budget ovviamente, e in base a, alle sue aspettative si può trarre eh, qualcosa di cucito ad hoc su, su, su, sulle sue aspettative. insomma. Molto molto bene. E c'è qualcosa che è andata per la maggiore in, in quest'anno in cui tanti si sono lanciati eh, sì. sul web no? perché è cambiata la nostra vita e tutto quello che eh, girava intorno ad essa. Che cosa che ti hanno chiesto in questo 2020 finale barra inizio 2021? Ovviamente, molti quello del guadagno online. Guadagnare online, se ci sono delle chicche, se c'è la famosa ricetta segreta per poter guadagnare online, ma in molti di loro si stanno appassionando al dropshipping, uh, ovvero um, vendere prodotti non, aver, non avendoli fisicamente. Uh, io gli creo un sito web ad hoc con affiliazioni di Amazon, di Aliexpress e famosi altri portali, anche tipo eBay. Uh, loro rivendono questi prodotti facendosi pubblicità sui loro social media oppure su Google, da qualsiasi parte loro vogliono e guadagnano delle commissioni semplicemente stando seduti a casa. Caspita. Luca, che contatti possiamo dare agli amici che dopo questa intervista vogliono cominciare un percorso con te, eh, c'è un sito internet, eh, che cosa lasciamo? Una mail assolutamente, do il mio sito web personale che è riparazionepiccinapoli.it uh, c'è la sezione di creazione siti web io nasco come divulgatore informatico poi pian piano nel corso degli anni ho abbracciato tutto quello che è l'informatica a 360 gradi e quindi uh, mi sono avvalso anche della realizzazione di siti web uh, e del posizionamento SEO quindi sul sito c'è tutto sia per quanto riguarda la SEO, il, sito, il web designer il marketing in generale e anche quello che riguarda l'assistenza informatica a 360 gradi. Luca, prima di salutarti, eh, diamo un consiglio a chi prima si diciamo, affidava al cugino del cugino, cugino Antonio del cugino. per fare il sito internet. Quanto è importante affidarsi a un professionista? È importante principalmente per, un, um, per una questione economica. Il cugino del cugino, sì, può creare qualche cosa, ma... Può addirittura penalizzare quella che è la mia attività se non lo so fare. Uh, ovviamente se, si affida, se una persona si va ad affidare a un professionista, uh, imposta un tipo di budget, dice guarda ho questo budget e in base a quel budget possiamo trarne quello che è il ROI, ovvero il ritorno sull'investimento garantito. Fantastico, Luca, sei stato precisissimo. Io ti ringrazio per essere intervenuto, ovviamente ai nostri microfoni, ti saluto e ti faccio un grosso in bocca al lupo per il 2021 Grazie a voi di Radio News, alla prossima. Un ciao, ciao Luca, un ciao abbraccio. ciao Ringraziamo il nostro ospite, ci prendiamo una pausa, restate con noi. On air, torna breve con tante storie su Radio News 24